Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ICER il format che vi spiegherà le piccole sottigliezze che possono generare grandi problemi in inglese Prima di cominciare, non dimenticate di visitare il nostro sito internet www.boardlanditalia.com e inoltre, iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere quali sono i vostri problemi sull'inglese Oggi, parleremo di una cosa alla quale io non avevo mai pensato L'altro giorno stavo sistemando il curriculum di un mio amico Ho sostituito molti like in as E la domanda che mi fu chiesta fu Perché lo stai facendo? E La mia risposta è stata Non lo so Like è sbagliato, ci va as Perché io ho imparato l'utilizzo di like e as Nella mia testa Però a esprimerlo in parole non riuscivo a spiegarlo Quindi mi sono informato e ho deciso di fare questa puntata E pertanto oggi Spiegherò la differenza fra as e like Allora As e like hanno significati completamente diversi che possono apparire simili, soprattutto se vengono utilizzati in determinate parti della frase. Infatti, faccio un esempio veloce, se like viene utilizzato come verbo, quindi to like, significa piacere, però può essere utilizzato come avverbio, come preposizione e come aggettivo. Stessa cosa per as. Non esiste il verbo as, ma può essere utilizzato come avverbio, preposizione, quindi un macello. Oggi mi focalizzerò solamente sulla differenza fra as e like come preposizione. Perché come preposizione, like e as vengono tradotti in italiano con la stessa parola. Come? Facciamo questo esempio. Io non sono come tuo fratello. I'm not like your brother. Oppure posso dire, lavoro in questo ristorante come cameriere. I work in this restaurant as a waiter. In entrambi i casi, è come in italiano, ma in inglese. In un caso abbiamo like, in un altro caso abbiamo as. Prima ho dovuto fare delle ricerche per andare a capire qual è esattamente la differenza sostanziale. Allora, as, utilizzato come preposizione, viene tradotto in italiano come come. scusate il gioco di parole. Ma è così Ma ha il significato di In qualità di Così io dico Lavoro in questo ristorante come cameriere La frase potrebbe essere cambiata Lavoro in questo ristorante in qualità di cameriere Ecco perché mettiamo AS. In tutti gli altri casi Si usa like Faccio questo esempio Che ho trovato in, in un sito internet Spero di ricordarmi l'url Quindi lo metterò in descrizione Se non lo metto perché l'ho dimenticato Stessa frase Significato diverso As your father, I'm here to help you. Oppure, like your father, I'm here to help you. La traduzione in italiano è la stessa, ma hanno due significati completamente diversi. Nel primo caso, chi dice questa frase? È tuo padre. In qualità di un tuo genitore, quindi in qualità di padre, sono qua per aiutarti. Nell'altro caso, like your father, I'm here to help you, potrebbe essere detta da un amico un po' più grande di voi, o un mentore o qualcuno che ponete molta fiducia, ma non è vostro padre, e in questo caso like, sì che si traduce come come, ma può essere tradotto come potrebbe fare tuo padre, sono qua per aiutarti. Ovviamente vi ricordo, in questo caso, sto parlando di like e as come preposizione, perché poi si può utilizzare anche come, sì, l'ho dimenticato, c'è anche come congiunzione, sì, perché as come congiunzione, Significa? Eh no, forse non è il momento di mischiare le cose. Ne parliamo la prossima volta. Quindi vi suggerisco di iscrivervi al canale, così che quando pubblicherò nuovi video voi essere informati. Non dimenticate il sito internet e commentate. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di Icer. Ciao!